Era grande e grosso, soprattutto grosso, tarchiato, solido, e i suoi vestiti privi di ricercatezza sottolineavano quanto vi era di plebeo nella sua struttura. Un volto massiccio, nel quale gli occhi erano capaci di mantenere una fissità bovina. Assomigliava a certi personaggi che popolano gli incubi infantili, a quelle figure mostruosamente ingigantite e senza espressione che avanzano verso chi dorme come per schiacciarlo con il loro peso qualcosa di implacabile di inumano che evocava un pachiderma in marcia verso una meta dalla quale niente possa distoglierlo ho scoperto che la mia figura andava rivalutata, andava riproposta, rimessa in giro. Le mie inchieste restano sempre molto attuali, molto precise. Quindi mi sembrava che fosse il momento giusto per ritornare a far parlare di me. Ma innanzitutto credo che di dover un minimo, un minimo ringraziamento da Tistone per l'opera che ha fatto. Eh, trovo che abbia svolto un lavoro minuzioso e, e, e delicato, proprio in, in armonia con quelle che sono le mie eh, indagini, con quelli che sono i miei ragionamenti, restituendo anche la raffinatezza di questi, per cui sono piuttosto colpito, eh, felicemente colpito da da questo attestato ecco credo, credo che il commissario Megre risponderebbe sono una complicazione inutile mentre Battiston direbbe sono uno strumento meraviglioso ci sono dei dialoghi meravigliosi e è divertentissimo proprio restituire quelli restituire le atmosfere eh, c'è sempre nebbia, pioggia in questi, in questi romanzi per cui la cosa mi, mi, mi, mi conquista perché vengo da una zona dove c'è tanta nebbia e tanta pioggia e, e quindi metto in moto il mio immaginario e, e di conseguenza cerco di mettere in moto l'immaginario del lettore Sono, grazie alla scrittura così tridimensionali, così visibili, che, che ti fanno compagnia. Io in questi giorni, appunto, leggendo l'impicato mi sono fatto un'idea, sono, sono molto filmici, sono molto fotografabili, e sono... E sono Decisamente particolari, ogni personaggio ha una sua particolarità, una sua... ha un qualche cosa di, di, di indefinito ma che resta nella mente del lettore. E, e questo è, è, la, è la dote anche della buona scrittura di cinema. Ovviamente.